e vabbè, siamo un po' costretti Va bene, allora cominciamo Per me sono sì. molto, quando vuoi okay. Visto che non sì. dovevamo preparare non nulla Non, sì. non dovevamo preparare nulla, no, no, mi piace Poi con lei mi sono permesso no, no, Va bene così, in... così, sì. così con Sì, anche perché mh, uh, Dicevo, con lei in particolare mi sono uh, permesso di uh, sa, con, uh, con, con un professore magari Um, chissà se, se, se gli va bene, se vuole una cosa più formale però devo dire che um, un po' avendo fatto la formazione con lei al master um, avendo visto i congressi altre formazioni eh, conoscendo un po' il suo stile che io apprezzo tanto sia uh, come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 metafore storie ma anche tutto quello che riguarda la comunicazione corporea verbale non verbale È assumere la paciente, per esempio il mirroring no? che eh, diciamo uno psichiarista si sarebbe ben guardato dal prendere in considerazione eh, invece diventa un aspetto importante della terapia quindi questo spiega un po' cos'è l'indiretto e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 E lui ha detto va bene, e ha risposto da loro in poi. Quindi cercava un linguaggio diretto ed era giusto utilizzarlo. Diciamo, ecco, però sono casi rari, sono casi, la maggior parte delle persone eh, diciamo, ha piacere di usare l'indiretto proprio perché gli dà una grande libertà.